Ok, allora riprendiamo dopo, dopo la pausa e entriamo un pochino più sul, sul pratico no? cercando di cominciare ad affrontare i primi, ehm, primi esempietti diciamo così, che chiamiamo anche, possono sembrare anche un pochino banali ecco, ma sono solamente diciamo così, dei, degli esercizi mentali che non si possono abituare eh, a pensare a questo problem solving. E questi sono gli strumenti. Voi immaginavate di vedere un super computer qui che cosa mi serve per fare problem solving? In realtà no, carta e penna. Eh, e non si vede nella figura ma cervello, ecco quello in realtà è quello che serve di più eh, quindi questo ci aiuta a che cosa? A fare in modo di non seguiamo ehm, delle regole molto rigide per aiutarci a fare in modo di non dar nulla per scontato come dicevamo prima cioè di non dare delle istruzioni che non siano poi eseguibili nel contesto di chi le deve eseguire che è quel povero calcolatore che stiamo cercando di programmare e quindi noi dobbiamo immaginarci che tutto il nostro mondo sia qua. Questo, immaginiamo un po' che questo foglio di carta sia poi la memoria del calcolatore. Allora, nella memoria del calcolatore ci deve stare sia le istruzioni passo a passo sia i dati no, su cui queste istruzioni lavorano. Deve essere tutto esplicitato qui. Quindi non è possibile eh, far riferimento a informazioni che non siano scritte sul nostro foglio di carta, questo ci serve a essere sicuri di avere tutti i dati, ci serve ad essere sicuri che quando voglio comp compiere un'operazione tutti i dati di cui ho bisogno siano disponibili. Mm? Adesso noi possiamo farlo con un foglio di carta e una penna oppure possiamo farlo con eh, diciamo, un file di testo in cui scriviamo, un documento Word, questo eh, in un certo senso dipende poi dalle, dagli strumenti, dal, dal contesto in cui lavoriamo. Però è importante ehm, questa regola, cioè esplicitare ogni singola operazione senza dare mai nulla per scontato, esplicitare ogni singolo dato senza dare mai nulla per scontato. Ehm eh, vabbè, questo qua lo saltiamo, lo facciamo magari a parte ecco per far questo eh, sviluppiamo eh, il concetto no, di algoritmo cioè che cosa ci scrivo su questo foglio? ci scrivo i passi risolutivi del mio problema Questi, questo concetto di passi risolutivi del problema prende il nome no, tecnicamente di algoritmo hm? Eh, algoritmo è eh, il nome che usiamo in gergo eh, informatico per rappresentare i passi da eseguire per ottenere una soluzione eh, qui c'è un esempio di un algoritmo che è scritto in un linguaggio di programmazione grafico dove la cpu è il ragazzo o l'adulto che costruisce il, il lego eh, e ehm, il il linguaggio è basato su una certa simbologia grafica, quindi non è un linguaggio testuale come era il Python, ma non importa, è comunque sempre un algoritmo perché è fatto di passi, 1, 2, 3, 4, è fatto di una simbologia. Cosa vuol dire sta roba qua? Eh, vuol dire che in ogni passo io ho degli elementi, degli input che servono in quel passo, invece nel passo successivo ne serviranno degli altri, ho delle azioni da compiere che in questo caso sono rappresentate da delle freccioline e così via. Eh, le operazioni sono principalmente di tipo sequenziale, quindi è un linguaggio vero e proprio. Se io guardo questa cosa per la prima volta dico un attimo, devo orientarmi, cosa vuol dire questa freccia gialla qua rispetto, rispetto a quella rossa? Cosa vogliono dire queste due frecce? Eh, dopo un po' lo imparo. Ho un linguaggio visuale, visivo, eh, cosa vuol dire il, il riquadro azzurro? Cosa vogliono dire questi numeri? Cosa vuol dire questo due per qua vicino? Sono cose per carità eh, eh, in, ovvie, intuitive, però. Nel mondo dei calcolatori non c'è nulla di ovvio e intuitivo. Ogni segno grafico su questo foglio eh, ha un suo significato. E io devo conoscere questo linguaggio, questo segno grafico, per poter eh, decodificare le istruzioni e poi eseguirle e montare il mio robottino. Viceversa, devo conoscere ancora meglio questo linguaggio grafico per poter costruire le mie istruzioni che indichino a qualcun altro come fare a costruire quel, ehm, quella parte. Una cosa che non è molto visibile in questo esempio è invece il fatto che possono esistere delle sottooperazioni, ad esempio questa qua in giallo, cioè per il passo 5 in realtà prima componi questo e poi componi quest'altro. Quindi vuol dire che le istruzioni non sono necessariamente tutte allo stesso livello, numerate dall'1 al 100, ma a un certo punto per eseguire il passo 27 fai riferimento a un'altra sequenza di istruzioni che hai scritto da qualche altra parte no? quindi hai decomposto il problema visto che magari è troppo complicato spiegarlo qui ti dico, ti spiego a parte come fare questo pezzo e poi ti dico che cosa farne questo è il concetto di funzione no? che useremo moltissimo nella programmazione di costruire, decomporre il problema in problemi più piccoli e ciascun problema lo risolvo separatamente e poi metto insieme i pezzi quindi costruisco tante funzioni ciascuna delle quali risolve un pezzo del problema una cosa che non si vede in questo invece del tutto sono le ripetizioni, cioè il fatto che un determinato task, una determinata attività, possa essere ripetuto più volte, eh, non in questo bottino ma quando dobbiamo costruire delle parti no, dei, che, che contengono dei pezzi uguali, allora anziché ripetere le istruzioni sul primo pezzo e sul secondo dicono di questo e fanno due volte, ripetilo due volte e poi il primo mettilo qua e il secondo mettilo là, quindi in certo senso sono istruzioni che vengono ripetute più volte identiche o molto simili a se stesse non necessariamente identiche perché poi magari lo devi infilare in un posto diverso e questo eh, ci porta a, diciamo così, anche a situazioni un po' paradossali nel senso in cui dobbiamo abituarci a parlare e a sia esprimerci che a interpretare ciò che viene detto o scritto in un, con un principio assolutamente eh, di, di, di logica formale No, di logica ferrea, cioè qui non posso, non è un disegno artistico. Questo, se io questo qui anziché azzurro facessi un colore diverso, o mi dimenticassi questo qui perché tanto è bruttino, allora lo metto qua in basso, non sarebbe la stessa cosa. L'istruzione sarebbe sbagliata. No? C'è un formalismo che deve essere seguito. Quindi, a, a volte anche quando scriviamo lo pseudocodice, sembra che stiamo scrivendo in italiano, ma in realtà eh, stiamo seguendo delle regole molto più rigide. Ad esempio qui c'è questa barzelletta no? che inizia così dicendo, la moglie dice, caro per favore vai al supermercato e prendi una bottiglia di latte. Se hanno delle banane, prendine sei. Allora, cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che interpretandola ad intuito, questo signore deve andare al supermercato, prendere una bottiglia di latte e sei banane. Okay? Eh, se ci sono, se non ci sono, non le prende ovviamente. Eh, in realtà, se lo, se lo interpretiamo diciamo così, alla lettera, eh, il marito è tornato a casa con sei bottiglie di latte e zero banane. Allora la moglie, che evidentemente non è un'informatica, dice ma perché hai preso sei bottiglie di latte? Perché c'erano le banane. Perché c'erano le banane, perché tu hai detto che se ci sono le banane, prendi sei, è eh, sottinteso di latte, ovvio. Cioè, le banane servivano, la presenza delle banane serviva solo a eh, decidere se prendere una bottiglia o sei di latte. Prendene una di latte, se invece ce ne sono sei, se invece ci sono le banane, oppure se invece piove, prendene sei di latte, in certo senso. Mm? Ehm... E, eh... E poi l'epilogo tristissimo è il fatto che lui continua a non capire perché sono arrabbiati con lui, eh, perché in realtà lui ha fatto esattamente ciò che gli è stato detto. Ecco, la difficoltà è tutta qua, in questa parola esattamente. Esattamente è il contrario di ovviamente, in questo contesto. Se lui ha seguito alla lettera queste istruzioni, questo poi è una questione di punti di vista, ma... Eh, Ciò che è sbagliato erano le istruzioni, perché erano ambigue, erano scritte in un linguaggio che non era compatibile con il, la, il linguaggio comprensibile da chi lo doveva eseguire. Chi lo doveva eseguire ha pensato in un certo modo, questo if, se hanno le banane, era per lui una condizione per capire se prendere una o sei bottiglie e, e quindi ha eseguito queste istruzioni sezione corretta. Allora, col, col computer sarà esattamente così. Quando noi scriviamo un programma, lui fa, il programma fa la cosa sbagliata, è inutile che ce la prendiamo col programma. Povero tapino. Lui ha fatto esattamente ciò che gli abbiamo detto. Siamo noi che magari non l'abbiamo detto nel modo giusto. Davamo per scontato che se scrivo questo, allora lui fa questo. No. Ci sono delle frasi o delle paroline che voi dite che sono estremamente, sono dei campanelli d'allarme, ok? Eh, quando voi cominciate a dire, co eh, scrivete un programma e chi eh, mi chiedete, ma qui il computer cosa capisce? Siete fuori strada, perché il computer non capisce mai niente, non è il suo compito quello di capire, il suo compito è quello di eseguire. L'unico che capisce sei tu, sono io, siamo noi. Hm? Quindi non pensiamo mai che il computer interpreti, capisca, pensi, sono verbi che non si applicano. Il computer esegue. Cosa esegue? Ciò che gli ho scritto io. Come lo interpreta ciò che gli ho scritto io? Secondo le regole, in modo molto rigido. È certo che è pesante interagire con persone di questo genere, è certo che è pesante interagire con i calcolatori, è qui che c'è la difficoltà. Allora, tutto questo lo formalizziamo secondo questo concetto di algoritmo che è la descrizione passo a passo di come risolvere un problema seguendo delle regole di scrittura molto rigide e delle regole di interpretazione molto rigide. Qui non è una storiella, te la racconto più o meno. Ci si vede molto la differenza tra chi ti dice ma sì, vagamente si potrebbe fare così rispetto invece a chi ti ha dato passo a passo le istruzioni per poterlo fare. Eh, si parla di sequenza. Per cui l'ordine dell'operazione è importante. Eh, in un algoritmo non posso dire Fa, beh, fai queste cose, no? come anche per montare il robottino Lego. E eh, se non le metto nell'ordine giusto, arrivo a un certo punto che ho una, una, una struttura amorfa che non posso fare altro che smontare e buttare via tutto. No? E eh, l'algoritmo non è il programma. L'algoritmo sono i passi risolutivi che porteranno al programma. Il programma viene dopo. Viene dopo, dopo che ho studiato l'algoritmo, dopo che mi sono convinto che funziona, e per studiarlo e convincere che funziona, come dicevamo prima di intervallo, mi serve poterlo esplicitare, poterlo formalizzare, poterlo visualizzare anche, per poterlo leggere, ragionarci, farlo vedere a qualcun altro, no? chiederci se, ehm, se funziona eh, eh, o no. E questo, a questo chiaramente che servono queste capacità, no? cosiddetti problem solving che abbiamo già definito. Allora, questo algoritmo per essere utile sicuramente deve essere non ambiguo. Cioè non ci deve essere il rischio delle banane per cui uno scrive una cosa e l'altro ne capisce una diversa. Perché noi con le macchine sappiamo che questa ambiguità non c'è, l'interpretazione giusta è una sola e che è quella che mi dà il linguaggio di programmazione. Poi se sbaglio, sbaglio io a scrivere. Eh, quando io sono nella fase di algoritmo in cui dall'altra parte non ho ancora una macchina ma ho solamente un foglio di carta in cui sto ragionando, eh, devo essere sicuro di non fregarmi con le mie stesse mani, di non scrivere delle cose ambigue, per cui la, quando le rileggo, quando le guardo mi sembra che siano giuste e poi in realtà non lo sono mm? eh, quindi dobbiamo obbligarci no, a, a, a usare un linguaggio molto asciutto molto, quasi, quasi da macchina in eh, un certo senso eh, la, un algoritmo poi deve essere eseguibile mm? eseguibile vuol dire che deve essere in qualche modo riconducibile anche se non nella prima stesura, ma poi man mano che vado avanti Uh, deve essere uh, re, um, eseguibile con gli strumenti che ho a disposizione e con le capacità della macchina che ho a disposizione altrimenti non serve a niente altrimenti dà delle istruzioni a un certo punto il passo numero 3 teletrasportati di un chilometro più avanti e quello non è un algoritmo perché il passo numero 3 non lo sappiamo risolvere non lo sappiamo eseguire sarebbe bello che si potesse fare ma non si può e quindi devi trovare un'altra soluzione che non usi quel passaggio lì, che non si può eh, implementare, non si può supportare. Eh, può essere svolto teoricamente dalla macchina, ma anche praticamente, nel senso che poi io devo avere la capacità poi di spiegarlo alla macchina, no? per cui a volte ci sono degli algoritmi che potrebbero essere eseguibili, o io potrei costruire un algoritmo se conoscessi meglio, il linguaggio di programmazione conoscessi magari delle tecniche di programmazione più evolute, mentre invece ne conosco poche e quindi certe operazioni proprio non le posso esprimere perché non ho ancora la conoscenza, oppure semplicemente la tecnologia non c'è. E poi l'altra cosa importante per un algoritmo è la terminazione, cioè un algoritmo deve essere una sequenza di passi che garantisce che prima o poi il compito sia finito, compiuto, eseguito. Eh, non mi serve niente un algoritmo che va avanti all'infinito, perché a me a un certo punto mi serve la soluzione, serve l'output e quindi se il mio algoritmo non genera l'output non, non serve a nulla, serve scaldare la CPU no? e, e basta. Quindi e questo problema è tutt'altro che banale. Perché se è un algoritmo puramente sequenziale, passo 1, 2, 3, 4, 5, va bene, ma se è un algoritmo che contiene delle ripetizioni, delle operazioni che vengono ripetute più volte, chi è che mi garantisce che a un certo punto non entro in un loop e, e non riesco più a uscirne e quindi. Uh, L'algoritmo alla fine non, non, non finisce mai. No? Un algoritmo che si chiami calcola pi greco non può esistere. Calcola pi greco ha un numero infinito di cifre, quindi l'output non esiste, il suo calcolo non può, eseguire, non può avvenire in un tempo finito. Non è un algoritmo, fine. Calcola la radice quadrata di 2 non è un algoritmo. Calcola pi greco con 8 cifre decimali, sì. Quindi devo anche darmi gli obiettivi che siano, in certo senso, problemi di dimensione finita e nel pensare alla soluzione devo assicurarmi di non entrare in dei cicli infiniti. Poi ci accorgeremo che si rischia di entrare in cicli infiniti anche per delle banalità, delle piccole dimenticanze di programmazione che non hanno nulla a che vedere col fatto che ci sono i numeri trascendenti o irrazionali. Però chiaramente se un programma non termina non serve a niente, perché gira, gira, gira, ma non ti dà il risultato. Eh... Alcuni algoritmi sono semplici, cioè ci sono i passaggi, le istruzioni, ehm, le istruzioni, eh, aspetta, che non ho capito la domanda di Mattia. Se lo lasciamo andare avanti all'infinito a stampare le cifre e poi lo terminiamo noi, eh, allora non è, eh, non è calcola pi greco. È calcola un certo numero di cifre di pi greco, ma cioè, andando avanti col tempo. Quindi calcola progressivamente le cifre di pi greco e forniscile in output man mano che le calcoli, allora questo è un altro eh, discorso, a questo punto lo puoi interrompere quando vuoi, ma nel frattempo lui comunque ti ha già dato l'output fin dalla 3,14, mm. ehm, poi come sempre purtroppo quando si parla si, si è imprecisi, no? ehm, e quindi bisogna sempre, riuscire, sempre formalizzare tutto ma poi diventeremo incomprensibili. Ehm, Dicevamo, scusate, eh, molti algoritmi già li conosciamo già e non li viene neanche chiamati algoritmi. Cioè, calcolare l'area del cerchio, pi greco r quadro, va bene, a parte il pi greco che non lo conosciamo eh, con esattezza, ma è un algoritmo. Dammi il raggio, applica questa formula, ti do l'area del cerchio. Teorema di Pitagora, idem. Queste sono formule. Sono formule e quindi sono algoritmi fatti di un passo solo, anzi tre passi. Acquisisci i dati applica la formula, stampa il risultato, visualizza il risultato. Li eseguo, finito lì. Se so calcolare la formula, beh, se quella formula è complicata, allora dovrò eh, magari quel passettino, calcolo, applica la formula, dividerlo in più sottopassi. Va bene, ma sono sempre, diciamo così, applicazioni abbastanza lineari. Eh, Risolvere un'equazione di, di secondo grado è già un pochino più difficile, se non altro per il fatto che ci sono tre casi possibili quanto questo discriminante può essere maggiore o minore o uguale a zero e quindi a seconda dei casi devo eseguire istruzioni diverse perché è un bello dire la formula Sì, la formula ti racconta solo metà della storia l'altra metà è che se delta è uguale a zero allora applico meno b su 2a se delta è maggiore di 0, allora applico quella formula lì che mi dà le due soluzioni se delta è minore di zero nel caso in cui sia tra i numeri reali non tra i numeri complessi dico che l'equazione non, non ha soluzioni quindi quella formula alla fine la applico solamente in un caso su tre. Allora il mio algoritmo dovrà innanzitutto analizzare, io dovrò conoscere tutti i casi possibili. Non posso scrivere un programma dicendo questo programma risolve le equazioni di secondo grado e lui le risolve solamente nel caso in cui il delta sia maggiore di zero. Ho barato. Se scrivo un programma che risolve un'equazione di secondo grado, allora l'algoritmo dovrà prevedere tutti i casi possibili. E affinché l'algoritmo li preveda, io, programmatore, devo prima conoscerli. Quindi io devo essere bravissimo a prevedere tutte le, tutti i casi che si potranno verificare. In realtà non sono tre i casi. C'è un quarto, quello in cui a uguale a 0. Quello in cui quella in realtà non sia un'equazione di secondo grado, perché a uguale a 0 l'equazione è della forma bx più c uguale a 0 diventano equazioni di primo grado. E se io in input acquisisco A, B e C, i tre coefficienti dell'equazione, dell chi, chi ti dice che A è diverso da zero? Non lo sai, devi verificarlo. Quindi è un caso a cui non avevamo pensato prima. Eh. Però la prima volta che l'utente lo usa, mette zero, il programma va in crash, divisione per zero, eh, e noi non capiamo perché. Perché ci siamo dimenticati un caso. Quindi la fase di analisi serve proprio a questo, a essere sicuri di aver catturato tutta la complessità del problema e poi avrò un algoritmo che a questo punto in funzione del, della casistica che ho determinato farà operazioni diverse. L'algoritmo è uno solo, però ogni volta che lo eseguo si sviluppa in un modo diverso, perché alcuni dati di input sono diversi. Quindi non solo richiedono più passi, ma questi passi vengono eseguiti non necessariamente in sequenza, ma anche in alternativa. O faccio una cosa o faccio l'altra a seconda del discriminante. Oppure eh, beh, il minimo comune divisore tra due numeri no, il massimo condivisore tra due numeri è ancora più complicato perché io non, ho, non conosco un procedimento fatto di un numero predefinito di passi per calcolare il massimo condivisore tra due numeri cioè l'equazione di secondo grado può essere complicata ma alla fine eh, vado dall'alto verso il basso vado in sequenza, proviamo a, a, a vederlo. Cioè l'equazione di secondo grado significa eh, equazione di secondo grado. Quindi, come primo passo devo leggere i valori di A, B e C. Poi, a un certo punto dovrò di, distinguere i vari casi se A è uguale a 0 fai certe cose. Poi, se A è diverso da 0 allora fai altre cose tra i quali poi distinguerò a sua volta altri casi se delta maggiore di 0 se delta uguale a 0 se delta minore di zero. Okay? Eh, delta cos'è? Ecco già qua la, la, la regola del foglietto di carta mi dice che se io sto usando una variabile devo in qualche modo eh, utilizzarla, devo in qualche modo definirla. Quindi, innanzitutto dovrò dire che delta, lo devo calcolare, calcola delta uguale b alla, se alla seconda, meno 4 per a per c. Scusate, erano minuscoli. 4, I, A, C e così via. Noi non, non pensiamo a chi esegue queste istruzioni, no? noi lavoreremo, sem lavoreremo sempre con... Le istruzioni che ci saranno date dal linguaggio Python, poi ci penserà lui a tradurre le istruzioni in macchina. Alcune di queste, alcune istruzioni Python sono direttamente mappabili, pochissime, la maggior parte lui ci pensa a tradurle. No? Se noi pensiamo a tutti i livelli, eh, sarebbe come pensare quando voi fate una curva in macchina alle, alle molle delle sospensioni che cosa stanno facendo in quel momento. Se vi mettete a pensare a quello, andate fuori strada, proprio in senso letterale. E qui la stessa cosa con la programmazione. Pensiamo a livello, si dice in gergo, di macchina virtuale, cioè un computer come se fosse capace di eseguire istruzioni a livello più alto. Poi come sia capace a livello hardware, se lo fa nativamente o se lo fa attraverso traduzione, non è un problema nostro. Non ce lo dobbiamo porre nel momento in cui stiamo programmando. Okay? Io sto per rispondere ai, a un paio di commenti che ho visto. Eh... Ecco, se è uguale a 0 allora io qui già eh, avete visto che ho fatto una scelta e poi all'interno di questa scelta ho altre scelte possibili quindi la esecuzione si ramifica e se delta è minore di 0 allora cosa farò allora dovrò dire eh, scrivi non ci sono soluzioni eh, se delta è uguale a 0 puoi calcolare che x è uguale meno b su 2a, meno b fratto 2 per a, e eh, meno cosa ho fatto, eh, e poi scrivi x mh? e così via. Eh, allora io qui ho usato una notazione, una possibile notazione che mi sono inventato sul momento, che potrei chiamare di pseudocodice. Cioè, non è, sembra codice nel senso di codice di programmazione ma non è un vero linguaggio di programmazione è una via di mezzo tra l'italiano e la programmazione okay? però è molto molto rigido questo, ma è quello che mi serve dove ho scelto di usare delle parole che sono leggi se calcola e scrivi in modo eh, coerente e, e definito cioè io non scrivo anche se, qua ho scritto scrivi x, poi sotto c'è di nuovo scritto scrivi. Eh, uno, se scrivessi in italiano mi dicono guarda c'è una ripetizione, non mettere scrivi, scrivi la riga sotto, no? si scrivi e l'altro visualizza. No, invece qua sto facendo esattamente il contrario, un termine ha un significato e userò coerentemente sempre con lo stesso termine. Mm. Eh, quindi do per scontato che chi legge questo algoritmo, chi ragiona con me su questo algoritmo, ci siamo messi d'accordo eh, sul significato. Della, uh, delle parole, okay? su so signori di cosa vuol dire leggi, cosa vuol dire se, cosa vuol dire uguale, che questo simbolo qua lo indichiamo per diverso e così via. Mm? Um, ci siamo messi d'accordo che questo simbolo vuol dire elevato potenza, in alcuni linguaggi elevato potenza è scritto così, in altri linguaggi elevato potenza è scritto così col doppio asterisco, in altri linguaggi elevato potenza non c'è, allora faccio B per B. Dipende no? dal, da, dal, dal, dal linguaggio che avete usato. Al momento siamo ancora nella fase di pensiamo all'algoritmo e formalizziamolo sotto forma di pseudocodice. Okay? Quindi possiamo deciderlo noi, non c'è nessuna regola. Poi quando tradurremo in codice allora dovremo sottostare alle regole del linguaggio di programmazione vero e proprio. No? Finora ce lo possiamo gestire un pochino noi, l'importante è seguire la rigidità. Poi ho usato, così ci abituiamo già al Python, l'indentazione. Cioè qui c'è un se e poi ciò che succede se questa condizione è vera l'ho messo, l'ho scritto sotto, rientrato, rientrato a destra. Okay? Eh, e quindi vuol dire che tutto questo viene eseguito se questa condizione è vera. Se invece quest'altra condizione fosse vera, fosse vera io dovrei calcolare x uguale meno b su a e poi scrivi x. Quindi con questo trucco dell'indentazione riesco a capire, no, se non fosse indentato io avrei tutto così e non capirei dove comincia e dove finisce questo se. Mentre invece avendo in un rientro, che okay, in gergo chiamiamo indentazione, eh, capisco che il contenuto di questo se è fatto da queste due istruzioni. Poi vado a vedere questo se, se è vero o no, se è vero faccio queste istruzioni che sono rientrate sotto questo se stesso. Um, ok, uh, allora un commento su questo codice e poi rispondo alle vostre domande e poi andiamo avanti sull'MCD. Uh, questo codice non torna mai indietro. Io vado avanti, ci sono delle parti di codice che vengono eseguite oppure non eseguite a seconda del valore di A vengono eseguite o non eseguite a seconda del valore di delta che ho appena calcolato sopra ovviamente qua devo ancora far dire che è x1 uguale calcola x1 eccetera eccetera non è completo eh? eccetera eccetera calcola x2 scrivili e dai maiuscolo eccetera ehm, ma non torna mai indietro quindi alla fine ci sono vari frammenti di codice che vengono eseguiti in momenti diversi a seconda a seconda che eh, del valore specifico che viene dato ad ABC io non sto scrivendo un programma per risolvere una specifica equazione di secondo grado sto scrivendo un programma che ha la pretesa di risolverle tutte e quindi in funzione del valore dei coefficienti si deve adattare alle varie casistiche eh, allora le vostre, le vostre domande eh, tastiera allora, va benissimo qualunque tipo di tastiera, eh, ovviamente, per programmare. Eh, normalmente nei linguaggi di programmazione eh, si usano eh, le, le, le lettere normali dell'alfabeto, in realtà in Python puoi anche chiamare variabili con le lettere accentate, ma poi a volte ci sono problemi di copia e incolla, eh, soprattutto se le puoi pubblicare o condividere. Eh, eh, L'unica cosa scomoda della lettera italiana è, eh, la, sono le parentesi quadre e le parentesi graffe. No? Si usano molto in Python, sia le parentesi quadre, sia le parentesi graffe. Allora, eh, ci sono sulla tastiera, semplicemente sulla, le parentesi quadre le devi fare con l'alt, gr e poi i tastini, e invece le parentesi graffe le devi fare con shift e alt, gr eh, per, per, per fare uscire. L'altro carattere che, useremo a, che si usa a volte è a, sono i vari apici, quindi l'apice singolo, l'apice doppio, l'apice inverso, in particolare l'apice inverso è difficile da fare sulla tastiera italiana, ma sono, sono finestre. Poi in realtà in Python non si usa particolarmente l'apice inverso. E, e basta, quindi essenzialmente non ci sono grossi problemi di, di, di tastiera. Ehm, poi, altri commenti. Calcola i deltas. I se dopo non dovrebbero anche loro avere una rientranza a destra? No, questo se della riga 11 viene fatto dopo il calcola. Quindi lo faccio. Faccio un'istruzione dopo, faccio l'istruzione dopo. Il se non è subordinato al calcolo, il se avviene dopo che ho calcolato un certo valore. Ok? Quindi quando io, questa è la convenzione che mi sono inventato, con questo calcolo e scrivi, lo scrivi della linea 7, lo faccio dopo che ho terminato il calcolo della linea 6. Il se della linea, che adesso è diventata 12, perché non sono una volta in mezzo, la faccio dopo che ho terminato il calcolo della linea 10 sul segno da usare per diverso ci sono alcuni linguaggi che usano questo, altri linguaggi che usano questo, ma in questo caso non, eh, non abbiamo ancora scelto un linguaggio e quindi usiamo, potremmo anche usare penso altri linguaggi, ma cent'anni fa il Forza usava così per dire diverso. No? Eh, eh, o, o alcuni potrebbero dire not uguale, cioè non, non, i vari linguaggi hanno, hanno vari modi per esprimere le operazioni, quindi in questo momento non ci formalizziamo, siamo ancora a livello di pseudocodice, di Python non sappiamo ancora nulla. Okay? Eh, alla riga 6 dovrebbe essere meno C diviso B, ok, bravo, meno C diviso B, eh, era un errore mio di programmazione, in realtà questo a sua volta presuppone che B sia diverso da 0, maledizione, quindi dovrei fare ancora un sottocaso particolare nel caso in cui non solo A sia uguale a 0 ma anche B sia uguale a 0 e quindi dovrei mettere, altrimenti questa divisione qua mi va in palla. Eh, come? Eh, come, come, come, ecco, un altro problema, ad esempio questo programma è errato, eh, qua. Per una questione di, tu dici ma cosa ho scritto meno B su 2A? Eh no, ciò che ho scritto io qua è questo, perché una sequenza di moltiplicazione e divisioni, ma anche in matematica, eh, si eh, legge da sinistra verso destra, quindi se io scrivo meno B fratto 2 moltiplicato A, lui fa prima B diviso 2 e poi moltiplica il risultato per A, che non è quello che voglio. Io avrei dovuto scrivere, anzi, devo scrivere, scusate, meno B diviso parentesi 2A. Questo è un errore che possiamo fare anche, diciamo, facendo gli esercizi, no? Sbaglio la, la, la priorità delle operazioni e alla fine il risultato viene sbagliato. E, in questo caso è un errore di calcolo dovuto a una distrazione, se vogliamo, nel trascrivere la formula. La formula che avevo in mente, che abbiamo tutti in mente, è meno B su 2A. E l'ho scritta di getto. E invece no. No? devo scriverla secondo il formalismo corretto okay? ehm... e così via Quindi bisogna... anche qua ci sono... poi scopriremo tanti problemi delta uguale a zero non si può in realtà mai fare no? eh, perché sa, essendo un risultato di un calcolo magari non viene esattamente zero per, que... per problemi di arrotondamento ma questo è tutto un'altra cosa Problematica che avremo quando eh, parleremo di come il calcolatore rappresenta i numeri reali che di per sé hanno una precisione infinita, ma il calcolatore può solo rappresentare una parte finita e quindi anche un esercizio semplice di questo genere in realtà nasconde tante insidie. Ma il punto per cui l'avevamo eh, a uguale a 0 a minore 0 non mi sembra che sia il caso di separarli, Francesco, non, vedo, non ci vedo il valore aggiunto nel separarli. No? Ehm. Ok, ehm, però dicevamo, siamo arrivati a parlare di questo perché questo è una, una, un algoritmo che procede dall'alto verso il basso, cioè non torna mai indietro. L'MCD invece no. Eh? Allora, innanzitutto, l'MCD, vi ricordate che cos'è? No? Il massimo condivisore. Allora, alle elementari, come viene, o le medie, eh? cosa vi hanno insegnato per fare il calcolo dell'MCD? Il eh, calcolo dell'MCD ti dicevano di allora leggi A e B poi scomponi ti dicevano scomponi A in fattori primi scomponi B in fattori primi e poi c'era quella frasetta strana che abbiamo imparato tutti in memoria eh, prendi tutti i fattori di A e di B Comuni, non comuni, ricordate questa frase. Comuni eh, presi con l'esponente più alto. È giusto? Mm? Eh, questo minimo comune di multiplo, è vero, è vero. Il massimo condivisore invece prendi i fattori comuni che siano comuni ad entrambi, presi con l'esponente più, è vero, le confusi comuni ad entrambi, presi con l'esponente più basso. Questo è il massimo condivisore. Questo metodo da scuola media non è per, non è per nulla facilmente implementabile. Scompone in fattori primi. B. Il mio criceto, sa cosa vuol dire scomponi in fattori primi? No. È una di quelle operazioni che a sua volta dovrei scrivere. Ok, scomponi in fattori primi, allora vuol dire che da parte, eh, devo dire che scomponi, come si fa, scompone e scomporre un certo numero X. E allora ti devo dare le istruzioni comprensibili a livello di criceto di come si fa la scomposizione in fattori primi di un numero e che dovrà darmi un elenco di fattori ciascuno col suo esponente rischia di essere più complicato questo dell'altro ok? poi anche il prendi tutti i fattori eh, di A e di B che vuol dire prendi? prendi cioè qua era facile no? calcola scrivi se qui non sappiamo neanche come esprimerci qui ci stiamo esprimendo con dei concetti ancora di più alto livello che da soli non sono definitivi ma che in qualche modo dovremo a loro volta ricondurre o risemplificare, mh? riespandere. Okay, prendi tutti i fattori, okay, posso scriverlo così in prima battuta, ma poi so che lo dovrò riscrivere o riscrivendo la frase oppure diciamo, riscrivendo la parte eh, per dire in pratica che cosa significa. Mm? Um, C'è una domanda, mi chiedono di tornare a questo foglio qua dell'equazione di secondo grado. Però non per copiare, nel senso che per ricopiare ci sono i video, e poi se volete vi condivido anche i file. Non perdete tempo a ricopiare quello che faccio. Eh? Io vi condivido tutto, video, file, eccetera, eh, alla fine di una lezione, quindi usiamo il tempo no, per ragionare insieme, non per fare gli ammanuensi. Ok, allora questo vuol dire che questo forse ci arrivo in fondo, però probabilmente non è la strada più, più efficace. Io ho un'altra strada, ricordiamoci che ho di fronte a me eh, un criceto obbedientissimo, velocissimo, ma stupidissimo. E per quando gli, gli parlo di scomponi in fattori primi, di prendi questo, confronta con l'altro, un pochino va, va, va, in, eh, va in crisi. E allora eh, l'altro modo potrebbe essere di dire, ok, eh, anche qui leggi A e B, no? un, po', un po' come quello che sta dicendo Michele, eh, legge A e B e poi dico, prendi, così considera tutti i numeri, anche qui considera poi lo, lo, i numeri, da 1 A e poi vediamo. A ad A, oppure B, poi ci ragioniamo. Allora, tutti i numeri, diciamo, lì, N, da A a B. E poi prova. Allora, eh, verifica se, no se verifica, se a è divisibile per, per n. E, vado a capo semplicemente qua, b è divisibile per n per n. No, non è quello scritto n. Mm? Allora se è diviso per n e è, è diviso per n allora è un è un multiplo comune è un divisore comune dai. un divisore comune è un numero che divide a e divide b senza resto Allora è un divisore comune. Sarà il massimo comune divisore, sì o no? Eh, non lo so. Devo vedere. Hm? Diciamo così, potremmo dire mettilo da parte. Poi io non lo farei così, eh, ma salvalo da qualche parte, scrivilo da qualche parte. E poi dopo estrai il max, massimo, il più grande tra i numeri messi da parte. Questo è un modo. Um, quindi i numeri a e b sono ad esempio 8 e 12? Considero i numeri n da 1 a, boh, vediamo poi dove ci fermiamo. 8 divisibile per 1? Sì. 12 divisibile per 1? Sì. Allora 1 lo metto da parte. 1. 2. 8 divibili per 2? Sì. 12 divisibile per 2? Sì. 2. 3. 8 divisibile per 3? No. Allora non lo considero il 3. 4. 8 divisibile per 4? 12 divisibile per 4? Sì. 5? No. 6? No. 7? No. 8? No. 9? No. Eccetera. E qui mi fermo perché ho già superato l'8, quindi non ci può essere nulla di maggiore di 8 che sia divisibile per 8 e quindi 1, 2, 4, il massimo condivisore è 4, perché è più grande tra quelli che ho messo da parte. Perché 8 sì, 12 non è divisibile per 8. Quindi in realtà, in realtà abbiamo già anche scoperto quando ci fermiamo, ci fermiamo tra, al più piccolo tra le B. E quindi vado avanti fino a quando ne trovo, quando non troverò più nulla, l'ultimo che ho trovato è quello giusto questo in realtà mi, mi permette di volendo, volendo ragionarci di eh, lavorare eh, in modo anche più efficace o qualcuno di voi dice ma se tu anziché partire da uno e arrivare fino al minimo 3 B parti dal minimo e lavora al contrario lavora al, al rovescio così il primo che trovi è già quello giusto certo eh, oppure eh, un altro, un altro trucco è perché mi devo salvare tutta questa lista 1, 2, 4. A me basta solo salvarmi l'ultimo che ho visto. Quindi quando vedo l'1 scrivo l'1. Quando trovo 2 cancello l'1 e metto il 2. Quando trovo il 4 cancello il 2 e metto il 4 e poi non ne troverò più e quindi quello che ho messo è l'ultimo. Quindi non mi serve tenere una lista di numeri. Mi basta solamente trovare l'ultimo. Ok? Poi ovviamente come state discutendo nella chat bisogna essere sicuri se il significato di divisibile è noto al mio criceto, fa parte del linguaggio di programmazione. Può darsi di sì, può darsi di no. Nel caso in cui no non sia allora devo però sapere, eh, devo poter esprimere ad esempio se A diviso N da resto 0. Quindi se il resto della divisione di A diviso N è uguale a 0. E allora mi devo chiedere, il mio criceto è capace di calcolare il resto di una divisione tra due numeri interi? E andiamo a vedere che in tutti i linguaggi di programmazione eh, esiste l'operatore che ti dà il resto della divisione. Okay? Eh, in alcuni linguaggi si scrive per cento, in altri linguaggi si scrive mod eh, e così via. Mm? Eh, si può arrivare fino alla radice quadrata del minimo tra A e B? Eh, no, secondo me, Michele, perché il minimo condivisore potrebbe essere B. Potrebbe essere B, perché se io avessi 8 e 16, il massimo condivisore è 8 e la radice quadrata di 16 sarebbe solo 4. Quindi ti stai confondendo col, col calcolo dei numeri primi. Eh, la CPU la comprende una determinata... questo è il linguaggio, quando impariamo il linguaggio impareremo quali sono i costrutti del linguaggio, quali sono i verbi, leggi, considera, quali sono eh, le strutture di controllo, se, quali sono le funzioni, minimo, quali sono gli operatori, resto, eccetera, eh, le conosciamo nel, nella, diciamo, eh, imparando il linguaggio di programmazione. Eh, ovviamente quando io, se io avessi una, un programma che ha bisogno di fare 100 volte questa operazione come mi dice Lorenzo, io potrei eh, definirlo, calcolo MCD di due numeri A e B e quindi non devo più leggere quindi no, togliamolo, non devo più leggere A e B faccio una funzione la chiamerei una parte di programma che fa quello e la posso usare tante volte quanto voglio da questo punto in avanti se ho creato questo nei miei programmi potrò chiamare l'MCD tra 7 e 12 l'MCD, quindi dire X uguale questo e poi potrò dire che Y uguale l'MCD tra altre due cose tra X, tra X stesso e 33 è quello che, voglio, è quello che volete voi. Quindi posso ovviamente espandere il linguaggio creando le mie funzioni che poi posso richiamare, ovviamente queste funzioni a loro volta dovrò definire usando eh, operazioni elementari. Eh, per cento modo l'ho scritto quando dicevo che eh, il calcolo del resto, eh, si, nei vari linguaggi di programmazione si scrive in modi diversi, quindi alcuni linguaggi scrivono modo per dire modulo, altri linguaggi usano questo segno qua, il segno di percentuale che calcola il resto. Mm l'hanno scelto perché somiglia un po' al simbolo di divisione, questi pallini le modificano, eh, niente, punto, si impara che si fa così per fare il resto. Ehm, allora, poi ci sono vari casi particolari, mi dite se A e B sono uguali a 0, l'MCD non ha senso, vabbè. questo era solamente un, um, un esempio per farci vedere un altro, un altro livello di complessità, in realtà ne abbiamo visti due, degli algoritmi. Mentre il calcolo della radice quadrata, scusate, del, sì, dell'equazione dell di secondo grado, aveva dei blocchi eseguiti in alternativa qui abbiamo un blocco che è sempre lo stesso che però viene ripetuto più volte per valori diversi del valore n quindi abbiamo un ciclo un ciclo in cui queste istruzioni della riga 6 7 qui sbagliato, scusate, la riga 9 dovrebbe essere rientrata se questo allora mettilo da parte quindi già senza rientranza avrei sbagliato perché il programma avrebbe messo da parte tutti i numeri n. Se è visibile non far niente, poi dopo che hai fatto niente metti da parte n. Quindi avrei già dovuto avrei sbagliato, questo invece lo va rientrato per dire questo mettere da parte do, ehm, lo eseguo solamente se è vera quella condizione là. E qui c'è anche un'altra opzione e contemporaneamente. B è divisibile per N quindi devono essere entrambi contemporaneamente visibili e va bene eh, però queste, queste due istruzioni la sei, eh, il 6 di riga 6 eh, e il metodo da parte di riga 9 vengono ripetute tante volte per valori diversi da N quindi il numero di istruzioni che eseguo è più grande del numero di istruzioni che ho scritto se cioè io scrivo un programma che ha non so, 11 righe ma magari questo programma esegue 5.000 istruzioni, perché se io do da fare l'MCD non di 8 e 12, ma di 1.320 e 12.406, quelle stesse istruzioni verranno ripetute molte volte. Perché c'è questa iterazione in cui questo valore di n deve assumere prima volta, la prima volta eseguo queste istruzioni col valore di n uguale 1, poi la seconda volta col valore di n uguale 2, poi n uguale 3, poi n uguale 4, e ogni volta prenderò quelle istruzioni, le eseguirò uguali uguali come codice ma eh, con dei valori diversi che diranno ovviamente risultati diversi e quindi questo se a volte dirà sì è vero a volte dirà no non è vero mh? E, e mi danno un, una, un, un, un risultato finale diverso perché alla fine avrò messo da parte degli insiemi diversi di numeri quindi noi combiniamo la sequenza di operazioni una dopo l'altra Calcolare il cerchio, eccetera, fate le operazioni in un certo ordine, con la scelta, la ramificazione di quali istruzioni fare, con la ripetizione di operazioni assumendo valori diversi da ogni ripetizione. Questi sono i tre costrutti base con cui possiamo costruire gli algoritmi: sequenza, alternanza, ripetizione, decisione, scelta, chiamatela come volete, ripetizione, ciclo di istruzioni quindi eh, anziché considera prima l'ho scritto così perché parlavamo in italiano adesso eh, ripeti scrivo più, più precisamente ripeti con n che varia tra i numeri tra 1 e il minimo tra il b Quindi è più esplicito che qui sto, facendo, sto ripetendo delle istruzioni più volte. Eh, quello che noi diciamo a parole beh, è il massimo tra quelli che hanno questa proprietà in realtà lo devo esplicitare dicendo ok, prova di tutti uno dopo l'altro e poi vedi quelle più grandi. Quindi in qualche modo mi riconduco a questo. Eh, tutti i ragionamenti, tutti gli algoritmi, alla fine li dobbiamo riuscire a costruire e esprimere combinando queste tre forme. Sequenza, alternanza... E ripetizioni, noi eh, ovviamente poi ci sono le varie operazioni di calcolo. Allora, devo imparare come fare i numeri interi, come gestire i numeri reali, come gestire i testi, quali operazioni posso fare, moltiplicazione, divisione, eccetera. Ma questo, se vogliamo, è banale. No? È come imparare a usare una zona calcolatrice dove sono i tasti. Eh? Sono cose ovvie di, di sintassi. No? Le cose, diciamo così, di ragionamento sono più eh, come combinare tra di loro. Qui abbiamo una scelta all'interno di un ciclo. Il, no, questa scelta, poi questo metodo da parte è un'altra azione che dobbiamo vedere come, come realizzare ehm, se A e B fossero uguali restituisce uno dei due a caso e quindi dovrebbe restituire esattamente A oppure B se sono uguali e sono i dilemmici di se stessi no? in questo caso funziona ehm, ok quindi questi sono già su questo esempio molto semplice abbiamo capito A che l'approccio da scuola non sempre funziona questo è un approccio un pochino più brutta forza là cercavamo di essere intelligenti facciamo i fattori primi eccetera qui invece brutta forza proviamoli tutti e vediamo più grande Fine? Mm? E, in realtà ci sono altri modi no? ad esempio il fatto che molti algoritmi fanno, fanno, un MCD, prendo, fanno la differenza tra A e B e quindi dicono che l'MCD tra A e B è uguale all'MCD di A-B A, -B A e quindi ogni volta lo ripetono tante volte facendo, prendendo numeri sempre più piccoli quindi eh, sono, sono tantissimi algoritmi possibili, diversi che portano allo stesso risultato eh, ok Vabbè, calcolare pi greco con centro decimali è un pochino più eh, difficile, Eh sì è vero che dice Jacopo che A e B dovrebbero essere positivi se no il problema non è definito sì è vero eh, è molto incompleto, questa è solamente una prima bozza. Eh, succede spesso che ehm, noi ci concentriamo sulla parte più difficile di un algoritmo. Ma come cacchio faccio sta MCD? E poi magari ci, per, ci, per distrazione no? o perché non ci diamo importanza ci dimentichiamo dei dettagli o delle cose più semplici È eh, nella natura umana. Do, mi concentro nella parte difficile e il resto lo do per scontato e la macchina non dà per scontato niente quindi giustamente se uno mette 0 o un numero negativo la macchina sputerà fuori un risultato che non ha senso alcuno perché non, non corrisponde all'MCD quando non è definito e quindi dobbiamo poi avere la disciplina di andare a riprendere le cose e dirci ma, ma in questo caso se fosse 0 se fossero uguali, se fossero negativi se non fossero interi e metto tutti i controlli del caso eh, quindi in qualche modo è analogo a quello che fate no? quando fate matematica no? eh, però qui c'è un gradino in più perché nel fare matematica poi il calcolo lo fate voi e quindi il caso particolare sapete che esiste ma lo incontrate nel fare i calcoli qui invece dobbiamo predisporci preparare tutti i possibili calcoli che potranno avvenire e poi solo dopo farli Fa, cioè farli solo dopo qualcun altro li farà non sono più io a farli quindi io devo avere no, considerato tutti i casi possibili vabbè qui ci sono altre cose che via via sembrano più complicate in realtà calcolare pi greco con 100 di decimali eh, bisogna capire se il nostro calcolatore è in grado di gestire numeri con 100 di decimali perché la calcolatricina non, non ce la fa Python ce la farà punto di domanda boh scopriamo, scopriremo di no e poi ci servirebbe una formula iterativa per riuscire a calcolarlo, la formula non la sappiamo, dobbiamo andare a telefonare a un matematico e dire senti mi aiuti, e questo ovviamente è molto più complesso, ma la logica alla fine è sempre la stessa, io ho un, sistema che cerco di, un problema che cerco di risolvere di affrontare, prima di tutto devo saperlo io, perché questi due non ve li faccio come esempi, perché non ho la minima idea di come calcolare questa formula e non ho la minima idea di quali siano le traiettorie del razzo, quindi se voglio sperare di fare l'informatico che implementa questi problemi, prima devo capire come si risolverebbero a mano e poi posso pensare a come implementarli correttamente. Ehm, vabbè, Qui ci sono altri esempi, ad esempio questo è un altro algoritmo no, per fare la pasta, Dove non, il tempo diciamo, è tardo quindi non, non, non, mi, non entro nel dettaglio, ma Qui si vede, sembra, sembra ovvio, però qui vedete che c'è un algoritmo puramente sequenziale dove però ho dei, delle ripetizioni dei cicli, cioè se a un certo punto nel punto 4 l'acqua non bolle ancora torna al punto 3 e ripeti, aspetta ancora un po', poi ricontrolla, poi aspetta, a un certo punto puoi buttare la pasta, poi aspetti e anche qua se è cruda torna indietro, riassaggia di nuovo, tra un po' assaggia se è cruda eccetera eccetera. Quindi anche qua ci sono dei cicli che in questo caso sono banali perché sono solamente per far passare del tempo. No? E giustamente due di voi hanno già detto che eh, o hanno sbirciato le slide oppure si sono accorti che manca un passaggio fondamentale che è quello di salare la pasta. Eh, eh, che anche perché magari metà di voi, io, io la, a, casa, a casa mia siamo metà di noi Mette, eh, metterebbe il sale direttamente qua al punto, al punto 2 e l'altra metà invece la butterebbe al punto, dopo il punto 5 possiamo metterci a discutere se sia meglio o no dal punto di vista chimico, non fa nessuna differenza eh, e col fatto che questo è un dettaglio magari si sono dimenticati di scriverlo quindi a volte problemini errorini di questo genere eh, eh, possono darti poi il risultato sbagliato e quando hai finito tutto fai la pasta e la butti via no? perché diventa immangiabile Ehm, vabbè, qui c'è un altro esempio che mi ha tratto dal libro sul, sul, sul succo d'arancia, ci sono anche un altro po' di esempi. Ehm, ecco, quello che magari vi, vi consiglio di provare a fare eh, è un po' diciamo così, è poi, è poi svolto durante nelle slide successive, però magari ragioniamoci solo a livello di, di analisi e poi magari provate a farvelo senza, senza guardare troppo le slide. Eh, potrebbe essere questo no? cioè eh, dobbiamo comprare un'automobile un nuova e noi abbiamo una certa serie di informazioni eh, tra cui il consumo di benzina mi dice che una consuma più benzina dell'altra ma è anche più costosa e noi conosciamo il prezzo di un'auto l'efficienza di quell'auto in chilometri al litro sia dell'una che dell'altra sappiamo che vorremmo tenere l'auto per dieci anni, qual è l'auto più conveniente? Okay. quanti chilometri consumo all'anno è vero che manca come dato? Eh, è il dato mancante, sì, ci, ci manca. Quindi in realtà, come dice Andrea, questo problema non si può risolvere perché manca un dato. Eh, questo è già una prima, eh, è chiaramente è un errore nella slide, eh, ma è, eh, è il primo passo per dire che okay, è inutile che mi, mi metta a scrivere codice eh, inutile mi metta a scrivere codice eh, perché questo problema non, non, è, non è ben posto, devo prima no, a, a, acquisire un dato in più che mi serve. Eh, non è il caso di fare un grafico, lui mi chiede un, un sì o un no, A o B, quale auto è più conveniente? Hm? Se ti chiedo una cosa non mi rispondermi un'altra, okay? se ti chiedo come ti chiami non recitarmi un sonetto. Qui eh, c'è anche un problema di, di, di economia, no? di, di economicità. Il programma deve risolvere una certa cosa. Risolva quella. Non ti faccio il grafico e poi te lo vai a vedere da solo. Eh, bravo, vai a stendere anche tu. Mm? Eh, quindi dobbiamo, può pu piacere o no, però quando tu hai un compito, una, diciamo così, un, un problema da risolvere, bisogna attenersi a quello che richiede il problema. Eh, no, Ma anche il prezzo dell'auto c'è perché se lo conoscete il prezzo di entrambe le auto. Eh, il fatto che sia costante per entrambe le auto bisogna ragionare un attimo se con un chilometraggio di 1000 km all'anno o 100.000 km all'anno la scelta tra l'auto A o l'auto B è indipendente oppure non è indipendente Io ho il è vero che il chilometraggio è uguale per le due auto come dice Sab Sebastiano ma il prezzo, la convenienza di una rispetto all'altra temo che dipenda no? da quanti chilometri faccio se per assurdo, dipende o non dipende ragionamento da di ingegnere eh, per assurdo se l'auto la tengo in garage sicuramente il prezzo della benzina non mi interessa quindi questo mi dice che il chilometro che percorro eh, e quindi sceglierei sicuramente sulla base dell'auto che costa di meno però io so per esperienza che non è sempre l'auto che costa di meno come prezzo di acquisto quella che alla fine ehm, altrimenti non vedrebbero nessun diesel no? quindi vuol dire che quel fattore di chilometraggio annuale invece serve no? ho fatto il caso limite, un chilometraggio uguale a zero, sono arrivato non dico un assurdo ma una stranezza e allora mi accorgo che effettivamente ha senso senza mettermi lì a fare le no? molte volte cioè, ci interessa più avere l'intuizione, l'intuizione spesso la prendiamo sui casi limite ehm... ok eh, allora, magari su questo qui provate, provate un po' a cimentarvi, provate un po' a, a, a ragionarci e a capire. Prima di tutto ovviamente dobbiamo farci un po' di calcolini matematici per convincerci che noi sulla base di quale criterio no, decidiamo e poi proviamo a scrivere un algoritmo, anche ad esempio come, come pseudocodici come avevamo fatto prima, eh, usando le paroline calcola, leggi, scrivi, eccetera, eh, che, che alla fine mi dica è più conveniente l'auto 1 oppure è più conveniente l'auto 2 no? questo è poi l'obiettivo di questo di questo algoritmo eh, io ho scritto eh, l'algoritmo siamo, siamo andati ancora a livello molto, molto intuitivo e quando ragionavamo sugli algoritmi abbiamo ragionato usando una rappresentazione così testuale mh, con qualche regoletta così che ci siamo inventati insieme sul momento, una no? vergogna che ho applicato, ho cercato di essere coerente. E va bene perché ciascuno, come dicevamo, carta e penna si costruisce: l'importante è essere precisi, l'importante è essere coerenti e non dimenticare dettagli, e essere sicuro di non scrivere delle operazioni che non siano fattibili. C'è chi si trova bene con questo tipo di rappresentazione, c'è chi invece si trova meglio con una rappresentazione basata più su. Eh, una rappresentazione grafica con i diagrammi di flusso. Okay? Allora, la rappresentazione con i diagrammi di flusso in cui eh, diciamo che si usa una notazione grafica, eh, molti di voi magari la conoscono, è rappresentata scusate più avanti qua usando dei blocchi che rappresentano l'input, l'output, la condizione e l'esecuzione di un'attività. Eh, ve la racconto nel video che pubblico entro, entro, ehm, diciamo così, entro giovedì, per la giornata di giovedì, eh, vi racconto un po' come sono fatti i diagrammi di flusso e proviamo a vedere qualche algoritmo rappresentato con i diagrammi di flusso. Le due notazioni, quelle dei diagrammi di flusso o flowchart e quelle dello pseudocodice, alla fine sono equivalenti. Eh, dipende un po', visto che sono entrambi uno strumento che ci serve a ragionare, eh, usiamo lo strumento che ci aiuta a ragionare meglio. Chi ha una, diciamo così, eh, una, un approccio più grafico, chi ha un approccio invece più testuale, oppure un mix dei due, anzi molto spesso è un mix dei due, eh, impariamo a conoscere gli strumenti, padroneggiarli e poi tanto ci serviranno no, come strumenti preparatori. All'esame eh, non vi verrà, eh, vabbè, dovete conoscere gli entrambi, all'esame viene richiesto di fare un programma e quindi quello che conta è il codice che scriverete. Questo è uno strumento nostro di eh, aiuto a noi stessi nello strutturare un programma complesso. Poi non è scuso che nella domanda di teoria vi venga chiesto fai un flowchart di questa cosa qua, ma eh, è poi un esercizio di teoria. Io qua sono preoccupato, diciamo così, mi sto preoccupando del, ehm, del ehm, eh, metterci in condizione di poter ragionare per bene a un programma, eh, a, a, un, a un algoritmo, da, dandoci degli strumenti per poterlo fare. Il 90% degli errori o delle stranezze o dei casi particolari che abbiamo trovato qui o che abbiamo trovato qui, non li avremmo trovati se avessimo ragionato puramente a parole. Li abbiamo trovati quando abbiamo cominciato a spacchettare il problema, a analizzarlo, a dettagliarlo e allora dice, eh, qui mi sono dimenticato questo, qui mi sono dimenticato questo. Poi è una figata perché adesso stiamo programmando in, in 250 persone. Quindi io scrivo una cosa, la sbaglio, ci sono subito tre che mi dicono guarda che hai sbagliato lì, forse così sempre sarebbe bellissimo. No? E invece purtroppo no, a volte uno da solo non si, si accorge dell'errore che ha appena fatto anche se a tutti gli altri è evidente. No? Infatti molti programmatori lavorano a coppie proprio per questo motivo. E ovviamente quindi le istruzioni, le variabili, come state dicendo, è fondamentale rappresentarle. Eh, quindi quello che vi suggerisco di fare per questa settimana è provare a fare, a risolvere per conto vostro questi due ehm, algoritmi che sono citati qua, cioè quello dell'auto che trovate qua alla slide, non su che trovate alla slide 37 e quello del conto corrente che trovate alla slide 42 che sono anche risolti sul libro e sulle, ehm, e, e sulle slide. Però fatelo senza guardare, senza sbirciare. Eh, potete provare a farlo come pseudocodice eh, nel video di, di giovedì, eh, riprendo questo argomento però presentando la formalizzazione di algoritmi sotto forma di diagramma di flusso e non sotto forma di pseudocodice, così la settimana prossima quando partiremo col Python avremo entrambi gli strumenti e li potremo usare diciamo così, eh, a comodità nostra. Ehm, poi appunto per lunedì prossimo se avete dei dubbi su questi due esercizi che avete provato a fare li potete tranquillamente condividere anche su Slack così ve li guardate, vicino. io non ve li correggo non potrei mai correggere eh, 200 eh, esercizi fatti da 200 persone diverse ma tra di voi se volete condividerlo, potete farlo tranquillamente, liberamente eh, io pubblicherò anche questi, questi brutti appunti che ho preso sicuramente eh, faccio uno zip e lo metto sul materiale del corso, sul sito eh, del Light dove eh, dove sono le slide, dove ci sono le, le, le, le altre slide e l'altro materiale. Eh, di, domande al volo, tanto per chiudere, di informatica c'è l'orale? No, non c'è l'orale. L'orale c'è solo se abbiamo sospetto che abbiate copiato lo scritto. Eh, quindi normalmente l'informatica si risolve con lo scritto. Eh, eh, All'esame ci verrà chiesto di sviluppare un, un programma o due programmini e poi delle domande di teoria, ci sono anche delle domande di teoria che avverteranno sulla parte di codifica dei numeri e architettura del calcolatore che dovremo fare. E, e direi che il notepad++ che sto usando io sì, assolutamente gratuito. Quanto dura l'esame? Allora, questi dettagli sull'esame non, non posso entrarci adesso, dipenderà se sarà in presenza, se sarà a distanza, ne parliamo più avanti, adesso non, non sappiamo ancora, non sappiamo ancora le regole con le quali si svolgeranno gli esami a gennaio. Noi sappiamo che vi chiederemo di programmare e vi chiederemo di rispondere a domande di teoria, questo sicuro. Eh, eh, I decomodi abbiamo, leggiti il sito, ci sono tutte le istruzioni e suggerimenti, PyCharm Edu è quello che suggeriamo per questo corso. Uh, ok vi lascio quindi uh, indicativamente giovedì dovrei riuscire, uh, sì sì è certo che l'esame è garantito anche online, questo è sicuro mm? stiamo pensando invece se sarà solo online, se sarà misto alcuni online o alcuni distanza, assolutamente um, le domande di teoria sugli argomenti di teoria noi non l'abbiamo ancora fatto mm? calma, calma, sangue freddo non è domani l'esame mm? um, gli argomenti di teoria sono la rappresentazione dei numeri e l'architettura dei calcolatori poi avrete verso la fine del corso, vi faremo vedere degli esempi di domande di esame. Non andate in ansia sull'esame adesso. Pensiamo a, diciamo così, a entrare nel vivo dell'argomento. Dicevo, giovedì, entro giovedì vi mando questo video sul, sui diagrammi di flusso, la settimana prossima invece cominciamo a, a vedere il passo successivo che è quello del Implementazione di queste cose eh, nel linguaggio Python, quindi vedremo i primi, i primi rudimenti di Python. Ovviamente le, eh, andremo per gradi, quindi in qualche modo forse andremo un po' lenti per chi sa già le cose, eh, ma eh, anche per chi percepisce che stiamo andando lenti, facciamo attenzione, consiglio sempre di fare comunque eh, di fare comunque eh, la mh, eh, di fare comunque gli esercizi che vengono proposti, no? eh, la, parte sulle, sulle, la prima parte faremo le sequenze, la, prima, la prossima settimana lavoreremo sulle sequenze in Python, quindi l'uso di variabili, calcolo, lettura, scrittura, la settimana successiva sulle alternative, sulle scelte, la settimana successiva ancora sui cicli, quindi ci metteremo tre settimane per riuscire ad arrivare a implementare questo tipo di, di, di algoritmi. Poi da lì una volta che arriveremo a quel punto la cosa la consolidiamo un po' e poi cominciamo a complicare le cose facendo in modo di lavorare non solamente con numeri singoli ma con strutture dati più complesse. Ma su questo settimana dopo settimana cammineremo insieme. Allora per coloro che hanno già mangiato pranzo vi saluto, per gli altri invece che non hanno mangiato nella pausa vi direi buon appetito. Ci vediamo via video giovedì, ehm, ci sentiamo via Slack durante la settimana e in ogni caso ci ricontattiamo lunedì prossimo alle 16 come da orario. Arrivederci a tutti.